Io sono Danesino, sono dell'Istituto Peano. Noi abbiamo presentato un lavoro sulle storie delle donne nell'informatica. L'obiettivo è un po' cercare di stimolare nelle nostre studentesse, che sono veramente poche, l'interesse verso le discipline STEM e magari in futuro di continuare a studiare nel settore.